inserisco un nuovo progetto su prosa viene fuori questa pagina che ha una serie di informazioni noi decidiamo o di inserire un nuovo progetto possiamo deciderlo da nuovo, da zero oppure inserire questi progetti predefiniti attenzione perché i progetti predefiniti cambieranno almeno la dicitura di progetto predefinito cambierà perché sapete bene che il piano nazionale prevede i predefiniti quindi ci si potrebbe confondere cosa sono questi progetti predefiniti sono dei progetti i cui campi sono già compilati l'obiettivo mancano dei, alcuni campi no tipo l'analisi del contesto perché io mi immagino uno che fa insieme per la sicurezza ad Alessandria un'analisi di contesto diverso dall'AST 4 e quindi Sicuramente ci sono degli elementi territoriali che sono vuoti, gli aspetti territoriali e gli interventi sono vuoti, ma tutto il resto è già precompilato. Di questi noi aggiungeremo delle cose, aggiungeremo delle cose precompilate per aiutarvi. Lo faremo nel 2022, eh, faremo sicuramente gli interventi precompilati, quelli per i, i, i gruppi di cammino in modo che voi non dobbiate inserire roba inutile, dovete soltanto mettere il titolo e poca roba, giusto proprio in modo che vi si aiuti il più possibile e altri progetti che adesso stiamo valutando, per esempio il progetto UHP, in modo che ci siano delle cose già compilate già fatte e voi dovete soltanto aggiungere e fare altro, quindi questo elenco è sottoposto sicuramente a modifica, soggetto di modifica nel prossimo anno però sappiate che cos'è, semplicemente progetti che hanno già dei campi precompilati per aiutarvi e per incastonarvi lì in quello che è l'orientamento del progetto eh, di riferimento, come per esempio Safe Night o con meno sale la salute sale. Io ne inserisco uno nuovo, velocissimo perché alla fine non è complicato. Titolo, prova di Silvano. Guardate quanto ci si mette, ve lo dico, io lo faccio veloce, lo so, però prova di Silvano. Non mi interessa eh, autorizzare altri, questo quest elenco ci permette di utilizzare altre ASL ad aggiornare gli obiettivi, aggiornare gli interventi, ma a noi non interessa, noi vogliamo, farlo so scusate. noi vogliamo farlo soltanto per la nostra ASL. Prova di Silvano avvio 2021 posso anche mettere progetti vecchi eh, volendo metterli a, a caricarli come però mettiamo il 2021 redazione lo sto scrivendo è, fa parte del piano regionale di prevenzione e finanziamenti attività corrente istituzionale vado avanti salva dati e proseguo il responsabile Non sono, forse vediamo se, se c'è Fabiana. No. Ah, aspettate. Sì, se metti Bardi dice... c'è. A me non lo fa, non so come mai. Vabbè. Prova a mettere prima il cognome. È impazzito il mio computer. <ride> Perché in teoria qua dovrebbe proprio venire in automatico vabbè mettiamo Silvano, Santoro ah ecco infatti è venuto in automatico Ok, ok. devo mettere tutto il nome ok eh, posso aggiungere altre persone posso aggiungere azienda sanitaria DORS come ente coinvolto posso scrivere che è sia un promotore e sia attivo in fase progettuale e il referente è il mio capo salvare i dati e proseguire Deciso, decido che è attività fisica il tema prevalente anzi l'inattività e la sedentarietà così sono ancora più preciso e poi sicuramente posso aggiungere altre, altre, altre tematiche il setting è quello delle, delle comunità comunità il ciclo di vita quello dei bambini, perché io adesso inserirò informazioni sul pedibus, così. Siamo arrivati qua, vedete, io, io lo sto facendo veloce perché è tardi, ma sapendo già le informazioni, è veramente veloce, veramente semplice, sono arrivato al punto in cui devo inserire gli abstract, gli abstract la parte più... Complessa. Ora, qui bisogna stare attenti perché se si mette a scrivere l'abstra, ci si mette qui l'abstra, questa pagina si aggiorna ogni 15 Scusate, deve eh, sì, sì, ogni 15 minuti si aggiorna. Deve essere, salva essere salvata ogni 15 minuti, ok. E, e quindi conviene fare come ho fatto io, che ho da parte qui da parte sul Word o su un'altra parte il il testo che mi interessa è per esempio io adesso metto qua il pedibus eh, il loro obiettivo è quindi quello di contribuire alla prevenzione, alla cronicità, promuovere la cultura eccetera eccetera analisi di contesto eh, contesto di grugliasco materiali e metodi invece ce l'ho il, metto quello che è presente sul pedibus come, come valutazione prevista o i, i miei metodi o la valutazione di impatto degli indicatori la valutazione, la valutazione di appropriatezza o degli indicatori la valutazione di sostenibilità o altri indicatori e infine le note posso esagerare e mettere la letteratura, cosa dice, il pedibus, l'attività fisica, eccetera, eccetera. Fatto questo, potrei aggiungergli un allegato, se volessi. Lo metto, lo metto. Ho un, un, un link, magari a, a un link aziendale, a un documento già pubblicato sul sito aziendale e salvo e, da, e, vi, e visualizzo la scheda e il progetto è già inserito la prima scatolone gigante il primo, il primo contenitore è già fatto è già a posto così non ci va moltissimo chiaramente bisogna sapere le informazioni bisogna, bisogna aver preparato prima i testi soprattutto per l'abstract e, eh, e chiaramente bisogna essere, bisogna conoscere quello di cui si sta parlando tornando all'abstract visto che Prima Fabiana diceva che dovete lavorarci sopra, eh, vi volevo soltanto ricordare che l'abstract, noi l'abbiamo diviso in queste quattro parti, quindi obiettivo, finalità generale, analisi di contesto, metodi e strumenti, valutazione prevista e effettuata. Allora, quali, quali sono, cosa sono in particolare? No, L'obiettivo generale è appunto la finalità generale del progetto, eh, che dovrà essere coerente con poi le, gli obiettivi specifici che voi andrete a inserire man mano l'analisi del contesto chiaramente è eh, la discussione eh, le conoscenze teoriche sul tema, sui modelli, su quello che sta succedendo sul territorio i dati qualitativi, quantitativi a livello locale eccetera eccetera la valutazione è sicuramente eh, No, sono già no, i metodi e gli strumenti è, è la descrizione di quello che si vuole mettere in campo quindi azioni di counseling azioni di peer review peer education, eccetera eccetera e l'ultimo box quello della, della valutazione chiaramente in maniera sintetica è la descrizione del piano di valutazione gli obiettivi, le modalità quindi mh, direi che a parte il tempo che ci vuole per il contenuto, che questo è tempo vostro sicuramente prezioso e che a volte è anche lungo, l'aspetto tecnico di inserimento mi sembra non troppo lungo.